Oggi vorrei parlarti invece delle cappe biologiche a flusso laminare orizzontale. C'è una grandissima differenza da tutte le altre cappe biologiche Bayard che possono esserci le, le varie tipologie. Perché? Perché in questo caso specifico l'aria l'operatore se la vede spingere proprio in faccia, se la vede spingere sul fronte eh, del, della postazione di lavoro. Eh, ci può essere un plenum davanti, un plenum metallico, insomma. Quindi indicativamente però devi immaginare che quando accendi la tua cappa, l'aria eh, che viene spinta sul piano di lavoro e ti arriva in faccia identifica che quella è una cappa a flusso laminare orizzontale, un banco sterile di lavoro. Punto, ok, quindi non è un DPC perché non puoi lavorare lì con dei patogeni e non parliamo di sostanze chimiche perché ho visto purtroppo fare anche questo. E perché fisicamente l'aria ti viene proprio portata in faccia. Quindi è solo ed esclusivamente per garantire la sterilità del prodotto ed è molto difficile che l'operatore possa contaminare il, il lavoro perché anche se le mani sono sopra il diciamo il campione, il, la lavorazione, non è possibile che venga sporcato. E in un contesto del genere ecco che il filtro EPA entra in gioco e aiuta in questo e non permette di sporcare eh, il campione. Essendo un flusso abbastanza eh, sostenuto è difficilissimo anche dall'esterno che si riesca a interagire negativamente, anche fosse soffiando, eh. è veramente... È veramente difficile quindi K flusso orizzontali non sono di PC possono essere utilizzate per assolutamente lavorazioni sterili, assolutamente sì, e eh, questo è il, la loro, diciamo, il, loro, la, la, la, il loro utilizzo.